Siamo qui con Mario Luca Barione e Stefano Strange, fotografi del libro Tacciano le armi. E a loro chiediamo, i fotografi normalmente si esprimono con le immagini. Che cosa potete dire invece a parole rispetto all'esperienza che avete vissuto nel Kurdistan iracheno? Mario Luca. Diciamo che è un'esperienza particolare perché la regione del Kurdistan come viene definita dai, dai kurdi, il Kurdistan iracheno e diciamo l'unica regione in cui in qualche modo eh, si è ehm, materializzato un'autonomia ecco, del popolo iracheno che nelle, nelle altre zone del mondo, come in Siria, in Iran e soprattutto in Turchia ovviamente non esiste, anzi continua a esserci persecuzioni. Tutto questo eh, ovviamente lì si riesce a vedere perché noi abbiamo avuto la fortuna eh, di essere lì il 10 di marzo quando è la giornata del, dell'abbigliamento kurdo e quindi eh, si riesce proprio a vedere l'orgoglio ecco, di questo popolo che ha i suoi vestiti, le sue canzoni, la sua poesia, la sua letteratura e che... Eh, Altri stati, altri governi in tutto il mondo eh, riconoscono, ma non riconoscono gli stati in cui i kurdi vivono e sono vissuti per millenni. Stefano non posso che aggiungere a quello che ha detto Mario Luca, eh, a parte l'orgoglio che è, eh, poi non è derivato, anche il senso della resistenza di questa popolazione ma non solo, il, il fatto di entrare in certe situazioni difficili, in eh, case che non sono case, in non luoghi dove loro riescono a ricostruire eh, il loro senso di appartenenza ad una comunità grazie appunto al, ad alcune feste tradizionali che abbiamo avuto la fortuna di vedere, e, nonostante appunto queste difficoltà eh, la la resistenza e come ho definito eh, in parte del mio lavoro il diritto di tutti alla meraviglia. Grazie molte. Grazie a voi.